Ok, allora amici, adesso sto chiamando. Stiamo chiamando in diretta. Un mazzo di carte regolarissimo. Tutto mescolato. Aspettiamo che risponda. OI! Ti sento male! Ti sento male? Ah, sì, perché sono sotto al dimmi. Ah, ascolta, mi fai un favore? Eh, perché lo devo fare per un gioco che sto vendendo, no? E questo effetto si fa tramite telefono, no? Sì. Eh, allora, ti chiedo una cortesia. Eh, dimmi la carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi. La carta da gioco che vuoi? Sì, quella che vuoi, vai. Di ah, asso di cuori. Asso di cuori? K di cuori. K di cuori, sicuro? O vuoi cambiarla? Sì. Ok, non vuoi cambiarla, vero? No, no Ok, adesso io mesco le carte Ora ti chiedo una cortesia Dimmi dei numeri tra 1 e 50, grandi o piccoli, vai 20 Poi? 15 Si? Sì? anche più piccoli, più 18. grandi 18 Si, sì? altri vai eh, 22 Sì anche più grandi tra 1,50, eh, puoi spaziare come vuoi. Vabbè, 34. Sì. 36, quante ne ho? Poi vai, dimmi un altro. 38. Ok. Basta. Tra 1,50. Cosa? Dimmi un altro ancora, tra 1,50, vai. Va bene, 27. Eh, poi? 25. Ok. Ultimo. 23. Pi Numeri piccoli anche? 8, 10. Ok, ora tra tutti questi che hai detto, giusto? Scegli, scegli il numero, grande o piccolo che hai scelto. 10. Sicuro? Sicuro. Al 100%, non vuoi 24, 28, no? No, no, no, no, 10. No. Se la decima carta fosse chiaramente la tua sarebbe un miracolo. Loro stanno vedendo. 1. 2. 3, aspetta che tolgo 4, 5, 6, 7, 8, 9, questa è la decima carta, tu hai detto re di cuori. Re eh. di cuori. Ti ringrazio gentilissimo, papà. Eh. Ciao, dopo ti vedrai il video pazzesco. So so oh, è pazzesco, la decima carta, re di cuori, te lo vedrai. Ciao! Perfetto, ciao! Ciao ciao ciao! ciao. Ragazzi, qualcosa di incredibile. Ciao!